Giovanni Pascoli evoca in ognuno di noi il ricordo dei banchi di scuola, della cattedra dell'insegnante seduta con davanti il registro e noi lì in piedi a recitare le poesie imparate faticosamente a memoria. Chi non si è esercitato nella cavalla storna in quel famosissimo stava attenta la lunga testa fiera mia madre la abbracciò sulla criniera o cavallina o cavallina storna Portavi a casa sua chi non ritorna. Ed è una poesia che Giovanni Pascoli ha dedicato al padre Ruggero, che fu assassinato mentre sul calesse tornava verso eh, casa da, ma da mani che rimasero ignote. E quell'episodio condizionò pesantemente la vita di Giovanni Pascoli, che subito dopo perse anche la madre, ma rinsaldò eh, in maniera forte il legame con i quattro fratelli. Le vicende personali e quelli familiari hanno inciso sulla sua produzione artistica. La poetica di Giovanni Pascoli è legata in modo particolare alla figura del fanciullino che alberga in ognuno di noi. Secondo Giovanni Pascoli anche quando diventiamo grandi, diventiamo adulti, quando la nostra voce arrugginisce andiamo sempre in cerca di quell'angolo dell'animo dove alberga il fanciullino. Amici, il Pascoli ne aveva tanti anche a Barga e a Lucca, dove abitava il suo Alfredo Caselli, figlio di un pasticcere droghiere, il cui locale dava su un famoso corso lucchese, il Fillungo. Era frequentato da intellettuali ed artisti, ricordiamo fra tutti Giacomo Puccini. Il Caselli, con il suo caffè in nuovissimo stile Liberty, le sue famose caramelle premiate a Nizza e scherzosamente dal poeta paragonate alle proprie poesie per le